pace e bene cari fratelli e sorelle ben trovati oggi Gesù ci aiuta a capire cosa significhi essere suoi discepoli è un testo fondamentale Gesù dice se qualcuno vuol venire dietro a me Ecco, questa è la base, miei cari. Gesù ci sta dicendo, se qualcuno mi vuole seguire, cioè vuole vivere davvero con me, vuole amare me, vuole imitare me, cioè vuole imparare a vivere e ad amare come me, bene, c'è qualcosa da fare. Prima cosa, rinnegare se stessi. Cioè, rinunciare a se stessi. Cosa significa? Attenti, se fraintendiamo questa frase, trasformiamo il cristianesimo in un masochismo di massa. Gesù qui non ci sta dicendo di disprezzarci, di avercela con noi, di rinunciare alle cose belle della vita, no, ci sta dicendo se tu vuoi imparare ad amare devi imparare a rinunciare a tutto ciò che amore non è e la prima cosa è imparare a rinunciare a te stesso, cioè a dirti di no quando... Ciò che pensi, ciò che istintivamente ti viene a pelle, ciò che senti non è secondo il cuore di Dio, non è vero amore. C'è dunque da imparare a dirsi dei no. Se noi viviamo la vita centrati nell'egocentrismo, assolutizzando ciò che vogliamo, ciò che pensiamo, assolutizzando i nostri problemi, assolutizzando i nostri progetti, vivremo da schiavi e renderemo schiavi di noi stessi gli altri più ci concentriamo su di noi e più siamo infelici più ci perdiamo di vista e ci centriamo su dio e ci doniamo agli altri più siamo felici padre canta messa paragonava con un'immagine bella l'opera del dirsi di no alla scultura lo scultore in un certo senso toglie ciò che è di più perché emerga la bellezza della scultura. Così è il dirsi dei no. Serve affinché emerga quell'immagine e somiglianza bella che Dio ha seminato nei nostri cuori, ovviamente sostenuti dalla sua grazia che ci rende capaci di farlo. Proviamo a fare qualche esempio per capire meglio. C'è uno spettacolo violento o chiaramente licenzioso, e un po' sporco, ambiguo alla tv, la tua curiosità ti dice, ma sì, guardalo, sei un uomo, mica sei un bambino, che male ti può fare? Tu dici di no, perché dovrei sporcarmi il cuore e gli occhi? Bravo, hai rinnegato te stesso. Senti ribollire in te l'ira per qualcosa che ti sembra storta in casa, con i figli o nella comunità, sei subito tentato di far valere le tue idee, le tue posizioni. Ti domini? Dici no, aspetti di essere calmo e valuti la cosa con distacco. Bravo, brava, hai riportato una grande vittoria. Lottare contro se stessi è più difficile che combattere contro un esercito. Hai detto un no che un sì alla pace, alla concordia. Oppure, nel parlare si inizia a tirare in ballo qualcuno non presente e sei tentato di dire anche tu la tua, tirargli un bel colpetto di frusta perché in fondo se lo merita, è giusto che... Ti fermi, ti domini, tappi la bocca e vai avanti. Bravo, brava, hai rinnegato te stesso, hai detto un no che in realtà è un sì all'amore. Capite? Gli esempi si potrebbero moltiplicare ed è una cosa importantissima. Se noi non impariamo a fermarci, a valutare se ciò che pensiamo ci passa per la testa o istintivamente è buono o meno noi rischiamo tante volte di prendere delle grandi cantonate, perché solitamente ciò che è più istintivo e immediato, buono non è. Quindi, prima cosa, rinnegare se stessi, poi prendere la propria croce. Il Signore non ci sta dicendo che il cristianesimo è una sorta di devi soffrire, versione da stadio. No! Prendere la croce vuol dire, se uno mi vuol seguire, viva, donandosi generosamente... Abbracciando tutte quelle situazioni anche dolorose nelle quali sei chiamato a donarti. Che cosa vuol dire questo? Quali sono le nostre croci? Quali sono quelle occasioni anche dolorose dove Dio ci chiama a donarci, a testimoniare la nostra fede, a vivere il Vangelo? Il nostro quotidiano si parte dalla propria missione, il mio dovere, la mia vita in famiglia, il mio rapporto con la moglie e i figli, per me nella comunità religiosa, l'adempimento fedele del mio dovere, che sia il lavoro, sistemare casa, accudire i figli, studiare, tutto quello che è qui e ora Dio mi sta chiedendo. Il Signore mi chiede di abbracciare la croce, di donarmi giorno per giorno. E se la sequela di Gesù, la vita, mi portasse al dover soffrire, abbracciare anche quella croce, salirci sapendo che lì c'è anche Gesù. Ognuno ha la sua croce, cioè alle sue occasioni per donarsi. La sequela cristiana potrà comportare il seguire Gesù anche fino al martirio. E quanti fratelli e sorelle cristiani hanno dato la vita per la loro fede. Ma c'è anche un martirio quotidiano che è proprio nel dono, fedele e generoso di sé e ancora prenda la sua croce e mi segua ecco perché Gesù lo risottolinea perché la vita cristiana non consiste nel fatto che io prego e Dio fa quel che io gli chiedo della serie il Signore benedice tutti i miei progetti sono alleato con te quindi non mi puoi dire di no no Gesù ci dice seguite voi in me siamo noi che preghiamo per discernere, per capire e fare la volontà di Dio. E ancora ci dice il Signore, chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo la salverà. Sembra un controsenso, in realtà Gesù sta dicendo con altre parole quello che già ha detto, cioè chi vive all'insegna del tornaconto personale, chi vive seguendo sempre solo ciò che gli va o gli passa per la testa, chi vive centrato sul proprio egoismo si perde. Chi invece perde la propria vita, dice Gesù, qui sulla terra per causa mia e del Vangelo, la salva. Cioè chi si lascia guidare da me, chi sa rinunciare a sé e donarsi si ritroverà in eterno. Ecco perché il Signore dice «Ma che giova all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde la propria anima?» È quasi un invito a riflettere a dire «Ma su cosa stai poggiando la tua vita? A che ti serve aver accaparrato, essere stato temuto, aver vissuto per te e per chissà quali obiettivi raggiungere, ma, ma non aver imparato ad amare, non aver scoperto la bellezza del Signore, non aver costruito relazioni e amicizie vere, belle, profonde?» Ecco davanti a queste parole a uno potrebbe venire paura eh, o vergogna, ecco perché Gesù ci incoraggia, ci dice ma non abbiate paura, seguire me non è un perdersi, è un ritrovarsi, è un imparare ad amare e ci aiuta a non avere vergogna, perché? Perché lo sa che nel mondo siamo come dei pesci fuori d'acqua, se io voglio vivere davvero il Vangelo ma non farò piacere a tutti, qualcuno mi prenderà per plagiato, qualcun altro mi prenderà per impazzito, per estremista, lo sappiamo bene, andare controcorrente a volte è faticoso, ma il Signore dice «non abbiate vergogna di testimoniarmi, ciò che vi deve interessare è riconoscermi davanti agli altri perché io vi riconosca un giorno davanti al Padre mio, abbiate a cuore di seminare bellezza nel cuore delle persone». Vedete, i salmoni vanno controcorrente per deporre vita. Se noi andiamo controcorrente rispetto a certe logiche del mondo, non è perché siamo fessi o bigotti, ma perché vogliamo seminare la vita, la vita di Dio nel cuore della gente. Chiediamo allora la grazia di volerlo seguire e imparare ogni giorno a dirci di no quando egoismo e tentazione si affacciano, a donarci generosamente e fedelmente in ciò che Dio ci chiede senza paura di perderci. Seguire Lui è un ritrovarsi davvero. Che il buon Dio vi benedica. Pace e bene a tutti.